ragazzi ve le ricordate queste? queste qui sono le mie airpods e dove sono? le ho perse nella piscina di gomma piuma circa un annetto fa purtroppo mi sono durate veramente pochissimo infatti ho deciso di comprarmi fare un upgrade alle airpods pro e l'unica cosa è che ero indeciso perché non mi rimangono bene nell'orecchio le airpods pro infatti anche adesso faccio un po' fatica a tenerle infatti mi cadono ma ah no ma aspetta ma io, cioè, credevo che il case ci fossero dentro le Airpods. Oh. Rich! Rich! Vieni un attimo. Lì, Abbiamo una richiesta oggi per Rich. Mm. Vuoi essere il protagonista di un video? Sì, perché. Sicuro? Sì. Guarda sì. che in questo momento sei già ripreso, eh. Sei no. già ripreso, Rich. No! Sei già che ripreso? Video, che video è! Allora! Ah. Oh! Oggi il nostro buon Rich ti abbiamo scelto come cavia Sai perché? perché? Perché? dobbiamo testare e recensire un po' questa nuova telecamerina Nella lista 360 Go 2 Ho scelto lui ragazzi perché Bravo a girare, sta imparando Però dal punto di vista social, video, così Un bel boomerello di quelli prepotenti eh ragazzi Quindi vediamo dai tuoi occhi una giornata al park sostanzialmente, ok? Right. Ti faccio subito vedere una cosa La cosa figa mm. è che voi vi chiederete ragazzi Ma come right. facevi a tenerla? che era appesa sopra lì, la telecamera, perché la casetta c'è cioè la plastica, però in realtà dietro è tutta di lamiera quindi la telecamera è magnetica e si appiccica, dove ovviamente si può appiccicare anche sul frigor, come potete vedere sì, ma oh. adesso andiamo a analizzare piano piano, durante la giornata, tutte le feature di questa Insta360 Go 2 facciamo vedere tutte le caratteristiche e come può essere applicata nel miglior modo possibile Voi state vedendo questo video un giorno diverso dal mio solito giorno di pubblicazione Proprio perché Instagram mi ha scelto come promotore e lanciatore proprio Non devo lanciarla e eh, giuro che non la lancio Fighissimo che mi hanno dato in anteprima mondiale È Praticamente una nuova telecamera Cosa ti ha insegnato il buon Galeazzi? Oh madonna ragazzi non sa so chi è galeazzi Cambiamo Cosa ci ha insegnato il buon Yakidale? Montiamo sulla telecamera e giriamo Subito è la madonna eh. Facciela vedere Mostraci ah, questa telecamera Case che ricarica la fotocamera mm. Carica mentre vai in seggio via Mentre non giri Direi che una cosa l'hai azzeccata Non so come si tira fuori <ride> Ghiaccio questo No no Io ti dico solo non c'è nessun pulsante è solo... No è Bravissimo ah, Così Perché? Prova a rimetterla dentro Magnetica bravo hai capito come funziona allora eh come potete vedere ragazzi è veramente minuscola leggerissima pesa 26 grammi questo te lo dico io perché è a formazione che arrivano dai piani alti cosa vedi te sullo schermino qui? La... per far partire la telecamera bravo nel senso avete lo schermino ragazzi per gestire le impostazioni della telecamera che ha il slow motion, il time lapse insomma tutto però da qui potete gestire e ovviamente anche si connette all'app come ogni, ogni action cam ormai va bene fai, qua sul casco No, non è. Non c'è metallo, non si attacca. Ti do in dotazione l'attacco dal casco. Se la metti dentro è magnetico l'attacchino dietro, eh. Quindi, se tu la devi togliere in fretta, prova a toglierla. Devi solo tirare, viene via veramente facilmente, ma è stabile. Prova a metterla su. Scuotila un po'. Questo è il vostro setup. Prova a farla partire. Io ti dico un singolo tasto. Perfetto, ora Ricky ci mostra un primo giro in pantra. Così abbiamo tutto attivo. Abbiamo anche lo stabilizzazione messa al massimo. com'è la stabilizzazione la curva veramente è comodissimo il fatto di farla partire da qui da cui gli dici vai e quando arriva glielo stoppi da qui veramente è fighissimo questo girato in pantra? yes sir vai vai No, burricino! Allora, maestro, maestro, le do una possibilità in questo momento. Adesso sul primo panettone mi devi fare qualcosa di sensazionale. Stupiscimi, grazie. Eccolo. Prezzo. Eh, prezzo. Vabbè, Jacop, eh, ti darò un altro tentativo dopo. Mi devi regalare un trick sul mulch dopo. Va bene. Tra sei eh, dai. E dai cosa? Se si mette in mezzo a fare 3-6, mi butto, per Bravo. 3, 6 Bravo. Ma perché si chiama esto? Perché gli abbia andato il nome? Perché se non lo chiami così, come lo chiami? La cosa fighissima, ragazzi, zero peso. Cioè, 26 grammi proprio non si sentono. Adesso voglio insegnarti una cosa. Cioè tu quando giri da solo dici, vabbè, potrei fare quel trick. Poi nella tua tenestà sopraggiunge la paura e dici, vabbè, dai, lo faccio la prossima volta. Possiamo. Quando fai i video e dici, vabbè, potrei fare quel trick. Tipo, tu mi hai detto, in realtà glielo ho detto io. Potresti fare bar spin sull'ultimo panettone. Tu lo sai che se non lo fai, Cento 100 passa mille persone. E no che non ho fatto bar spin. Piano, piano, piano. Vai, vai, vai, vai, bar! Oh, guardalo lì! Oh. Vedi che fa bene fare i io lo dico sempre, fa bene fare i video da un punto di vista perché ti sprona a non rimandare le cose. Bravo. Mi è piaciuto questo commitment. L'ho obbligato a farlo su tutto il panettone perché non è possibile che lo fa andando corto. Oh, il panettone è tuo. Cioè non c'è tante balle, si fa. Vediamo se ci mostrerà un barfing sull'ultimo panettone. Dai, ye, dai! Ye! No! Il prossimo giro si manda? eh? Io bar spin lo faccio già sul monte. E allora che differenza c'è tra farlo e il panettone? Che se non sbagli il dai una stecca atomica. <susurra> Maledetto Toto, come mi chiama a fare video senza che io lo so. Dino, dobbiamo fare bar spin, ti sto cacando addosso. Per sono due, o lo fai bene o esplode. O mi raccomando, la secca deve essere spettacolare. Dai, Rich! Mandalo che è tuo, mandalo che è tuo! Oh! Ci sei? Sì. Vivo! secchina? Ah, non so cosa ho fatto sono incastrato Michele sai che sei riuscito a piegare il manubrio? no <ride> ragazzi volete un manubrio sbananato? allora il buon Ricci è a posto ragazzi il suo manubrio un po' meno <ride> pochino un meno. Un pochino è meno. È un po' tipo ottimista contro pessimista. La spalla come sta? È abbastanza dolorante. Però a posto dai. Stavo rivedendo i video e mi sono accorto che l'hai stoppata su in cima prima di partire. In realtà ragazzi, lui ce l'aveva su eh. La telecamera non si è fatta niente. si è solo grattato un pochino l'attacco sei proprio un bravo recensore delle cose. <ride> è crash test. Crash test anche completo. perché volevo parlare anche di questa cosa io nel video. Questo è il momento perfetto per parlarne. Iniziatore Santa, Santa ragazzi ha fatto la lentina intercambiabile. Quindi se voi cadete tipo nel suo caso facciate per terra in in questo caso non si è rotta, però la cambiate come, come niente Basta, tutta la verità sul toto adesso che sfrutta allora, giuro, i ragazzi del park per fare giu, le news Giuro che nessun Ricky Filippi è stato maltrattato. Ah. È tutto di sua spontanea volontà Fai bar spin, se non lo fai vai davanti a 100.000 persone che non l'hai fatto no, no! Persone... no, Adesso Rich non c'è, mi sento un pochino in colpa. Mi dispiace che abbia piegato più che altro il manubrio La caduta va bene, le cadute ci stanno, fa un parola so. Mi dispiace che ha piegato il manubrio, quindi adesso vado a casa e gli prendo un manubrio dei miei e gli ho regalato. Vi porto a casa usando il medaglione di Insta 360 Voi ve lo mettete su Ovviamente va messo dentro È magnetico Tac E la cosa figa ragazzi Questa cosa non è per niente ingombrante: Non la sentite Quindi per andare in giro e fare le riprese POV Di quando vi muovete È perfetto Non si sente Non, non vi accorgete di averla addosso E soprattutto non date nell'occhio Rispetto alle persone che vi circondano Dai Rich, per farmi perdonare Nuovo? Dai, eh, mi sentivo in colpa, mi spiace Oggi sei un po' fuori dei giochi Però, devi nominare il prossimo protagonista del video Nella Monza Pizza Gang ci sono tante persone, tanti validi eroi mm. Però c'è sì? un ragazzo, sì. Sì, che è venuto fuori da una grotta poco ah. tempo, E che mi ha detto, oh, io oggi faccio 3-6 e lo cartello Ah Maestro! Presupposto. Partiamo yeah. dal presupposto vai. Io ho avuto un sfortunato evento. Questa non è la mia bici. Telaio è lo stesso colore ma è la bici del noleggio. Quindi già sono svantaggiato. Ok, quindi ok, de troppo devi troppo. provare un 3 con la bici del noleggio. Il... Proviamo, dai. Ma diretto? No! Ma, Almeno diretto. un paio sul bag prima, dai. Sì, esatto. Un paio sul bag. Oh! Non è che anche tu adesso cartelli e pieghi un altro manubrio, eh? Io ma, non for... conosco il futuro, <ride> no? Vedo il futuro. <ride> Attenzione. Guardalo lì Stiamo andando bene Bravo Allora una cosa fighissima ragazzi In realtà il case ha ah, dietro questo che funziona da tripod Quindi se voi volete filmarvi Vi basta che mettete per terra il case Così ve lo puntate qua E così filmate Più o meno vi inquadrate e potete autofilmarvi Per far vedere bene la tripod mod con il case Adesso la mettiamo sul primo panettone Dobbiamo saltarla in trenino Perché oh. ti è stato ingheppare? Ah. Va bene, allora vediamo anche la resistenza della telecamera no, vediamo Allora, eh, se verrà schiacciata il responsabile è Hai vinto? Si sì. sì. No, adesso essere convinto te Si sì. Oh, cazzo devi pensare per far 6? A girare oh. E eh dai e basta Ok maestro, concentrato adesso Si va in guerra Come ma mai adesso non l'hai fatto? Perché la paura fa male alle prime volte Così eh. ci si riprova uh, Adesso la tieni e giri. La, La tieni e giri. Perché sono atterrato così? No. No. Lo sguardo della tigre com'è. Più incazzato. Incazzati! No, la devo tenere, la devo tenere, cazzo! Ah, no, basta. Cazzo, Cazzo l'ho tenuta, devo solo tenerla oh. Com'è? Feeling, raccontaci il feeling. All'ultima sentinela. i paradenti per parlare così sentiamo bene. Sentito che non era comunque atterrato benissimo. Ma ha detto, no, qua adesso la devo tenere, la devo tenere. La bici deve stare su. Si, ma è fatto bene. È così che si chiudono i trig per la forza di volontà. Com'è? Sei soddisfatto almeno? Sì, voglio rifarlo Va, va. Allora. Ho, ho bisogno dei due eroi del giorno Porta il trofeo Ricky Il trofeo della giornata è questo manubrio piegato Rich tu hai provato di più questa Insta360 GO 2 Cosa hai apprezzato della telecamera? La leggerezza perché per andare in mountain bike Dà fastidio tanto il peso Perché il peso sulla testa ti cambia completamente Quando magari fai un backflip o un 360 okay. Ti cambia completamente la rotazione ah, E invece te cosa hai apprezzato di questa cosa? Niente No, no, la vibrazione Perché la vibrazione Mi dissocio No no Prima non l'abbiamo detto Però quando tu accendi la camera In realtà che schiacci il pulsante Per farla partire Lei non fa rumore Come può essere la GoPro O le altre le classiche altre action cam, cam Ma eh, vibra Era proprio quella giusta Per farti sentire Si diffondeva in tutto il casco Lo sentivi benissimo Niente ragazzi Vi ricordo che in descrizione Trovate il link Per acquistare O comunque vedere questa Insta360 Go2. Ringrazio Insta360 per avermi scelto per il lancio del prodotto perché è unico, assolutamente apprezzatissimo. Questa cosa che quando la metti dentro si ricarica. Ma uscirà prima o dopo il video del mini cross. Il mini cross? Ragazzi, iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. bella. Missing around